21 plus 3 perché the, the measure misura del penis è uh, 24. C'è uh, un'altra prosthesis che misura 24 ma penso che questo sia meglio. Decidiamo con una protesi di 21 perché con un tipo di stender che dà una stabilità molto preziosa del, della produzione. Ponemo okay. questo nel rettractor dilatator di furbo. Con questo strumento mettiamo il liquido dentro e con questo Inside the corpora and with the needle through the glands putamo, volevo, sì, con la corpora. With the needle inside the glands, through the glands we clamp the glands. Con la buca eh, perforamo il grande e andiamo a poner la protesi. Ora, mira, questa è la porzione proximal, this is the proximal part, we put inside the proximal part, fall, and then the prosthesis. Apri, un attimo.